oggi parliamo degli etf quindi i famosi fondi passivi di cui molto spesso in realtà si parla quindi oggi torniamo dopo due settimane di pausa e torniamo con un argomento nuovo che non abbiamo ancora trattato e quindi con una nuova playlist e insomma fateci sapere nei commenti se vi piace l'idea oppure no quindi andiamo a parlare di etf allora che cosa sono si tratta di fondi passivi e quindi sono fondi che vanno a replicare un, un qualcosa e questo qualcosa sono solitamente gli indici che vedremo tra l'altro poi nel dettaglio in un prossimo video però il succo del discorso è che gli ETF sono proprio un qualcosa che replica l'andamento degli indici quindi per esempio delle SP 500 eccetera eccetera e sono fondi passivi scambiati su un exchange quindi non differiscono di molto dal punto di vista proprio operativo rispetto alle azioni rispetto alle obbligazioni eccetera eccetera nel senso bisogna avere un broker e tramite un broker si coprano gli etf quindi in che senso si parla di fondo passivo cioè cos'è esattamente un fondo passivo allora bisogna chiaramente parlare della differenza che tra un fondo attivo e un fondo passivo quindi la grossa differenza è la gestione nel senso che un fondo attivo è gestito quindi il gestore ha la capacità di andare a decidere cosa comprare, cosa non comprare, cosa togliere, cosa fare come tutelarsi nei momenti di caduta libera del mercato e come gestire ovviamente anche i momenti di euforia del mercato eccetera eccetera e in pratica cosa vuol dire? vuol dire che c'è proprio un gestore che decide le operazioni da fare con i soldi relativi a un certo fondo mentre invece il fondo passivo replica un benchmark e di conseguenza replicando un benchmark non ci sarà l'aspetto della gestione ma ci sarà solamente l'aspetto della diversificazione quindi ovviamente cosa abbiamo nel mercato? abbiamo l'aspetto della gestione e della diversificazione e qui rimane solo la diversificazione, perché la gestione non c'è, si replica semplicemente un qualcos'altro. E una riflessione che va fatta è quella relativa al fatto che i fondi attivi difficilmente riescono a performare meglio di un benchmark. Quindi per esempio un fondo attivo difficilmente se prende come riferimento l'SP 500 riuscirà a fare meglio. Tuttavia ci sono anche fondi che riescono a fare meglio, però sono pochi e un grosso, diciamo, problema sono proprio i costi, nel senso che comunque avere una gestione attiva ha dei costi, quindi si parte di base in svantaggio e i costi nei fondi passivi sono più bassi e quindi diciamo che anche un fondo passivo sicuramente non andrà a performare di più rispetto al benchmark perché lo replica meno i costi, quindi replicando il benchmark togliendo i costi, ovviamente sarà un pelo meno, però comunque sia ci andrà molto vicino e di conseguenza spesso un etf può performare meglio rispetto a un fondo attivo però fai attenzione perché sto parlando di fondi e non di trader indipendenti quindi un trader indipendente non ha gli stessi diciamo le stesse dinamiche non vive le stesse dinamiche che può vivere un fondo partendo dal presupposto che comunque un fondo avrà sicuramente un capitale molto più grande e quindi dovrà per forza optare per un'operatività differente rispetto a quella di un trader indipendente quindi spesso si confronta magari la performance di un fondo con quella di un trader ma non ha senso perché sono due cose diverse che solitamente performano in modo diverso quindi in concreto cosa sono gli etf? sono semplicemente dei panieri di azioni o di obbligazioni e tra l'altro essendo dei panieri di azioni o di obbligazioni è ovvio che se sono dei panieri di azioni avranno dei dividendi e infatti gli etf, e questo dipende da chi decide di crearli possono essere ad accumulo o a distribuzione accumulo significa che tutti i dividendi rimangono diciamo, dentro mentre invece distribuzione significa che si distribuiscono i dividendi agli azionisti. E ancora un ETF può essere replica fisica o replica sintetica, e questo solitamente dipende dalla natura dell'ETF stesso, quindi in base al benchmark a cui ci si vuole riferire. A replica fisica significa che si comprano davvero le azioni, quindi io voglio fare un ETF che replichi per esempio l'SMP500 e vado a comprare proprio le azioni che compongono per esempio l'SMP500, mentre invece a replica sintetica significa che vado a comprare dei derivati che replicano l'andamento delle azioni che voglio mettere nel mio ETF. E. E tornando diciamo facendo un passo indietro chi è che decide tutte queste cose quindi chi è che crea un etf chi è che decide se farlo a replica sintetica o a replica fisica chi è che decide se no i dividendi insomma chi è che prende tutte queste decisioni chi crea l'etf e chi è che crea l'etf gli istituti bancari quindi è chi crea l'etf che decide quale indice replicare e può replicare un indice che esiste ma può anche crearne uno volendo ed è quindi chi crea l'etf che decide l'indice da replicare, è chi crea l'etf che decide quali caratteristiche deve avere questo etf se deve essere appunto come dicevo prima a replica fisica per esempio a replica sintetica eccetera eccetera e solitamente questo si decide in base a cosa si vuole replicare perché se per esempio costa poco comprare delle azioni magari europee allora si possono comprare le azioni vere e proprie se invece costa tanto per esempio comprare le azioni di un'economia un magari secondaria allora a quel punto si potrebbe puntare a dei derivati perfetto quindi adesso starei pensando che è tutto stupendo è in realtà un piccolo difetto c'è negli etf nel senso che l'etf non ha la gestione quindi dovrai fare attenzione nel senso che se dovessero esserci dei crolli dell'economia per esempio è ovvio che se un ETF riproduce l'andamento di una certa economia quindi per esempio replicando l'S&P 500 ecco sarà ovvio che il rischio è quello di veder crollare il proprio ETF e quindi nel senso magari c'è un grosso crollo e si rischia di avere un grosso crollo mentre invece una gestione attiva quindi con un fondo attivo chi gestisce il fondo probabilmente avrà delle contromisure per le quali riuscirà a non perdere troppo tuttavia c'è da dire che è un problema che si risolve veramente molto velocemente nel senso che bisogna andarselo a gestire nel senso che se ci sono dei crolli si esce dal mercato e fine con questo è tutto fammi sapere cosa ne pensi di questo argomento e se ti interessa nei commenti arriveranno altri video sempre relativi al mondo degli etf in cui vedremo meglio gli indici vedremo meglio insomma tutto quello che li circonda e, e niente se ti va ti invito anche a venirci a trovare su Instagram che lo vedi qui di fianco, dove tutte le settimane pubblichiamo contenuti e ti invito se ti va a iscriverti al canale se ti interessano argomenti come questo o argomenti relativi comunque alla price action di Arduino poi se ti fa piacere ti invito anche a fare un salto sul mio canale YouTube dove invece si parla prevalentemente di business e di sviluppo dei business quindi di strategia e niente noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao